Vai. Ci sei? Sì. Stai riprendendo? Allora, eh, siccome è una cosa che non mi ricapiterà più, quella di essere in lunigiana e avere la possibilità di cucinare i testaroli sulla, sulla brace, ok? Allora ho deciso insieme qui al fidato Giacomo di uh, fare questo esperimento. Testaroli sono questi. Vedete? Questi sono i testaroli, è una pasta. Uh, è, un, è una pasta questa, acqua, farina di grano uh, zero e sale, punto. Tre ingredienti semplici secondo gli storici gastronomici questa pasta qua è la più antica pasta eh, che l'uomo conosca o uh, perlomeno è la più antica pasta che mangiavano gli antichi romani. La forma originale è questa si chiamano testaroli perché vengono cotti su dei testi di terracotta per ossia delle dei padelloni di terracotta piatti, ce avete presente? per farvi capire quello che fa le crepe su, su che le fa le crepe ecco, diciamo l'approccio è lo stesso si ottiene questo e poi si taglia si taglia e diventano questi vengono venduti in due varianti quella già tagliata è quella che io suggerisco di tagliare infatti vedi quella già tagliata se la compri puoi fare tipo il puzzle, no? Ricomponi, vedi? allora noi questo ce lo mangiamo aspettiamo, l'acqua sta per iniziare a bollire vedete abbiamo messo proprio una, pen, una, padella, una pentola d'acqua come si dice da mie parti una pila d'acqua aspettiamo che, che raggiunga il bollore e poi ci mangiamo i testaroli che vanno cotti per pochissimo tempo Giacomo bolle l'acqua? Bolle, bolle. vai allora ragazzi io non li lancio perché sennò me ustiono i testaroli vanno cotti per pochi minuti un paio di minuti soli, uno è nato lungo... Signora, è pronta a essere venuta da 3 milioni di persone. Bene. Opla, ecco qua, stiamo facendo, ci stiamo preparando i testaroli. Eccolo qua, l'ultimo. Ok. Due minuti e sono pronti. Facciamo riprendere il bollore. Nel frattempo... Gli amici dell'azienda mi hanno dato questo pesto che è originale Ligure, allora io una, un accenno, un veloce accenno al pesto di qualità ve lo devo fare, controllate sempre che ci siano i pinoli, non so se Giacomo tu ce la fai a riprendere qua, pinoli, allora quando vogliono fare il pesto low cost ci mettono i cugini poveri dei pinoli, ok? Quindi controllate sempre che ci siano i pinoli, la morte dei testaroli è con il, con il pesto, ovviamente pesto Ligure in questo caso. Ok, facciamo così, ok, così, ok, perfetto, tanto qua strillano tutti, mattacci quanto è buono sto pesto, mm. questo è buono, si sente c'è il parmigiano, ci sono. questi sono i pesti seri? No quelli da quattro sordi che si trovano in giro Mortacci quant'è buono Ah scusate i rumori eh. Io gli chiedo sempre scusa ma I rumori fanno parte della vita secondo me Aspettiamo qualche minuto Ok Aspettiamo che riprenda il bollone Allora quando arriva la signora? Allora vediamo un po' Qui secondo me ragazzi Sono pronti ah a vedere va. Che dice, è pronto? Qui c'ho uh, i. gli. come gli indigeni. si spazzano so eh. è pronto, è pronto! Ammazzo se può... dai va, fanno così! Si spalta sta loro! No, no, no, fanno sfaldare Non lo facciamo sfaldare il testarolo, secondo me sono andati pure un po' oltre, mannaggia la miseria! Mi è andato oltre il testarlo qui per chiacchierare per fare foto, colpa del Giacomo! secondo me allora ole ole allora una bella girata così guarda che meraviglia poi nel frattempo, sempre qua gli amici della valle mi hanno portato un olietto, niente male, che io ho assaggiato prima. Ok. Ah ragazzi, una cosa, cioè chiaro, l'olio si assaggia così, eh. Ah, cazzo so, ragazzi, questo olio è speciale. Va, vecchio frantoio fratelli pelli, beh, Merita una menzione perché è strepitoso. Giro d'olio, olio, holly. Questa signora chi è? Allora io l'ho un, un po'. Scusate, una... buonasera, lei è signora è la, ah, lei è la produttrice dell'olio. Complimenti, Michele. strepitoso. Senti, l'ho un, un po' distrutti. Era la prima volta che li preparavo sulla, sulla brace. Ok, scotta. Poi ci piazziamo là. Ci beviamo una birretta di quelle serie, sempre di qua e praticamente io e Giacomo io e Giacomo abbiamo la cena ok? bene direi che ci possiamo accomodare non scordiamo niente, no? vai! io la forchetta ce l'ho, te Giacomo ce l'hai? ce allora siccome siete convinti che io mangi solo carne vi faccio vedere qual è la mia cena di stasera sono questi testaroli che più locali di qua non sono e gli amici dell'azienda agraria mi hanno dato questa birra la DRAGONS che noi ci beviamo aspetta vediamo se mi riesce Aspetta, eh. Niente, mi riesce. Sto a fare la figura di.. De... Sto fare che figura di merda. Però è il bello della diretta. Oh niente porca. Eh, fatica. E beve una birra. E che non c'è sta. o oh, spigolo. Prima c'è riuscito. Eh, prima c'è riuscito, ma era. era un altro tavolo, era. Ottimo, grazie, ci viene in soccorso. Grazie mille, grazie, grazie. Ma d'altronde noi siamo specializzati in collezioni di figure di merda, quindi ci sta. Olè. Bene, ci abbiamo tutto. Uh, interessante. Signori, buon appetito. Boni, meritano. Meritano davvero. Portacci quanto scotta. Ciao. Giacomo, tu li vuoi? Eh, due. ho fatti senza sale, però. Boni, boni.